Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicoletta Valenti e sono una delle psicologhe del consultorio familiare di Via Pace 15 che fa parte del Policlinico di Milano e collabora con la clinica Mangiagalli. Abbiamo pensato di focalizzare la nostra attenzione su un tema che ci pare fondamentale che è la relazione tra voi e il vostro bambino che sta per nascere. Nonostante l'estremo sviluppo della corteccia cerebrale, che è quella parte dell'encefola più nuova deputata deputato al pensiero razionale, noi sappiamo che nelle strutture più antiche e più profonde del nostro cervello sono depositate da sempre tutte le informazioni necessarie per diventare una mamma competente. Allo stesso modo il neonato non nasce come una tabula rasa, ma nasce geneticamente predisposto alla relazione e alla comunicazione. Il neonato quando nasce sa, in modo innato, che ci sarà qualcuno che si prenderà cura di lui e sa, in modo innato, come fare ad attivare queste cure. Attraverso il pianto, attraverso l'agitazione, il sorriso, lo sguardo, il neonato attraverso la relazione ci comunica i suoi bisogni. Anche se vi sembrerà strano, il bisogno primario di ogni neonato non è quello di essere nutrito, ma quello di stare a contatto con un adulto che si prende cura di lui. Il neonato ha primariamente bisogno di contatto fisico per la sua sopravvivenza. Il contatto ha innanzitutto la funzione di regolare le nascente funzioni biologiche del neonato stando vicini e stando a contatto gli esseri umani sincronizzano i propri ritmi biologici quindi stando a contatto col vostro bambino e tenendolo in braccio voi lo aiuterete a regolare il ritmo del suo respiro, il ritmo cardiaco, la temperatura corporea, le onde cerebrali e quindi anche il ritmo sonno-veglia inoltre stando a contatto il bambino sperimenterà ancora una volta quel senso di contenimento e di sostegno che ha sperimentato per nove mesi quando era nella vostra pancia, sentendo un senso di protezione e di sicurezza, che sarà fondamentale per il suo futuro sviluppo emotivo. Per essere una mamma competente è necessario quindi saper ascoltare e saper ascoltarvi, saper ascoltare i segnali che il vostro bambino vi manda attraverso il suo comportamento, e saper ascoltare voi stesse, i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, le vostre intuizioni. Fidatevi di voi stesse perché solo voi potete sapere qual è la scelta migliore per voi e per il vostro bambino, perché ogni coppia è unica e irripetibile diceva il famoso pediatra e psicanalista Winnicott, neonato non ha bisogno di una mamma perfetta ma di una mamma sufficientemente buona, una mamma attenta e responsiva, una mamma che lo ascolta e che fa del suo meglio per soddisfare i suoi piccoli e grandi bisogni.